Hi there! Uh, ciao, allora um, come avete visto nei commenti al, all'altro editoriale, quello di giugno, l'editoriale è valido anche per i mesi prossimi. Infatti nell'editoriale si è mh, fatta una ricapitolazione di quelle che saranno le uscite future di Inside the staircase, perciò potete uh, guardare serenamente l'editoriale di giugno e farvi un'idea di, eh, di quello che eh, vedrete nei, nei prossimi mesi, nelle prossime uscite della rivista mensile. Eh, tuttavia mi è venuto in mente che l'editoriale di giugno è in inglese e quindi vorrei evitare l'effetto d'esolazione in tutti coloro che non conoscono l'inglese e mi sembra anche giusto continuare ad accompagnare le uscite con una rubrica video, con uh, un mio commento. Um, voglio parlarvi oggi di, um, del quadro che forse riuscite a vedere uh, nello schermo dietro di me uh, è uh, un Raffaello e il Drago di Raffaello Sanzio. Ci sono mm, più versioni. Questa è quella um, conservata a Washington, um, alla Galleria d'arte di Washington in America ed è la mia preferita rispetto all'altra che invece si trova al Louvre. La preferenza è, ehm, per così dire, semplicemente ehm, di, di genere ehm, affettivo, infatti colgo l'occasione e vi racconto un aneddoto. Eh, questo quadro è stato il, il primo quadro che ho visto di Raffaello nella mia vita ehm, e uh, nel guardarlo mi chiedevo di chi fosse. Abbiamo parlato di queste mescolanze eh, di Raffaello e quindi anche del fatto che si possono riconoscere in lui dei tratti che in realtà appartengono ad altri pittori. Abbiamo visto nel post si è parlato sia di Pier della Francesca per quanto riguarda la composizione, eh, sia di Michelangelo, suo diciamo contemporaneo, eh, per quanto riguarda la plasticità dei, eh, del, de, dei corpi e anche dei tessuti. Bellissimo in questo San Giorgio e il Drago del 1506 il mantello di San Giorgio che svolazza in alto e, eh, e, e quindi vediamo eh, che Raffaello è riuscito a cogliere il, uh, il Giorgio nel mentre in cui um, ha questo moto di, uh, di, di uccisione, di assassino nei confronti del Drago. Uh, e, e, e perciò è preso in questo mo momento di, um, di grande um, movimento, um, perciò il mantello segue il uh, movimento del corpo alzandosi in aria quasi forse uh, anche uh, ispirato da, da um, forse anche un aiuto divino, si potrebbe uh, arrivare fino a considerare questa cosa e eh, appunto io mi chiedevo di chi fosse questo Raffaello eh, e ho scoperto appunto che non si trattava della mano di Michelangelo, non si trattava della mano di altri se non quella di questo meraviglioso pittore di, di origini marchigiane eh, eh, che è Raffaello Sanzio e di cui si è detto nel, nel posto di approfondimento è ehm, Estremamente innovativo, estremamente bravo per quanto riguarda i ritratti. Nel post sono stati presentati ritratti di eh, donne per lo più, eh, o meglio sì, c'è eh, la, la presentazione eh, di alcune madonne e poi di un ritratto femminile, eh, ma era molto bravo anche per quanto riguarda i ritratti maschili. E, um, per il resto um, vi faccio notare come esista anche un altro tipo uh, di um, cavaliere che uccide il drago eh, in quest'altro quest caso si tratterebbe di san michele la differenza fra i due che entrambi, sono entrambi due che sono ritratti nel momento di uccidere un drago che poi è simbologia per uh, il maligno per um, eh, probabilmente è una, una bestia satanica ecco nel, il san giorgio è um, vestito con un'armatura da cavaliere mentre invece um, il, um, il San Michele no. Uh, il San Giorgio um, è, uh, è, è stato, è considerato una figura storica, poi santificata, dovrebbe essere vissuto nel III secolo d.C. e probabilmente era un militare uh, nell'esercito di Diocleziano. Quando poi ci fu una persecuzione nei confronti dei cristiani, lui si um, palesò come cristiano e quindi uh, venne poi martirizzato. Um, il, um, il, questo dipinto ha una storia particolare, quello a Washington, uh, per il fatto che probabilmente uh, fu donato, o comunque realizzato, per Enrico VII d'Inghilterra. E, ehm, e che quindi mh, eh, fu, mh, diciamo, ci sarebbe una, uh, un riferimento all'ordine della giarrettiera a cui uh, sarebbe stato uh, dato merito a uh, Raffaello. Uh, per questo editoriale è tutto, uh, mh, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.